Grazie, io proseguo sulla linea di chi c'era prima di me qua sopra e quindi parlerò del Partito Democratico. Io mi presento, sono Francesco Barone, sono iscritto al Partito Democratico ma prima di tutto sono uno studente, un giovane che ci tiene al proprio futuro. Vi è mai capitato di perdere la speranza quella sensazione di pesantezza allo, allo stomaco, quella sensazione che in realtà io non ci credo abbastanza in quello che sto facendo. Ebbene, eh, io mi sono posto queste domande, mi sono posto queste domande perché è da 2005, adesso sono cinque anni, che mi impegno nel mio partito, e lo dico sottovoce, e non è bello, perché invece io vorrei non vergognarmi e dire nel mio partito, nel mio partito democratico, ma non ce la faccio, anche adesso tremo per l'emozione ma perché sono provato. E per questo vi chiedo, ma è veramente il nostro partito? Lo dico eh, con triste rammarico perché questi nostri dirigenti, questi signori della politica, hanno disilluso e fatto arrabbiare milioni di italiani e i giovani, giovani come me che hanno 24 anni. Io, io non ho votato per gli F35. Io non ho votato perché ognuno faccia il bene del proprio cortile di corrente. Io non ho votato per farmi dettare le regole da Berlusconi. E questo che sia chiaro. Il Partito Democratico ha bisogno di cambiare ha bisogno dei circoli, degli iscritti, dei simpatizzanti, perché la rete democratica si costruisce così, non bastano i tesserati, ma ci vogliono anche simpatizzanti, io qui sono venuto con dei simpatizzanti che si battono per il Partito Democratico, cosa bellissima, ma tristissima. Ebbene, il Partito Democratico per me... Ha bisogno adesso di cambiare un po'. Cioè, i politici navigati servono, ma fino a un certo punto. Adesso è l'ora che vengono avanti le competenze. Quindi, che ci siano delle competenze e che il Partito Democratico finalmente possa rappresentare la vera forza socialdemocratica di sinistra che il Paese ha bisogno. La mia presenza qui è perché spero che possa nascere, perché a questo punto penso che non sia mai nato. Il vero Partito Democratico, fatto di confronto e innovazione. La vera democrazia di cui esserne fieri e che ti lascia andare in giro a dire con orgoglio «Io sono del Partito Democratico». Qui, con voi e con tutti quelli che hanno quel peso allo stomaco che ho io adesso, spero che possiamo essere il cambiamento che vorremmo vedere nel nostro partito. Grazie.